WorldSc, GP del Portogallo, Rea vola anche nelle FP2. Jonathan Rea si conferma il più rapido di tutti nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo di SBK, in quel di Portimao. Sul circuito do Algarve, il nordirlandese della Kawasaki vola dopo il miglior tempo nelle FP1 e sigla il miglior crono anche nelle FP2, fermando le lancette sul tempo di 142.621, che gli permette di anticipare i due piloti del team Aruba, Marco Melandri e Schatz Davies, abili a saltare alla spalle della Kawasaki-1, Cancelletto sfruttando anche le difficoltà di Sikes, soltanto 5 grado. Detto di Rea, l'iridato scava un solco importante con i rivali, dato che Melandri, 2 grado, dista 586 millesimi, in 143.207. Gap importante, ma il risultato può dar fiducia a Melandri, che ha perso la mattinata a causa di un problema al motore Ducati che si è ammotolito dopo 3 giri nelle FP1. 3 grado crono per Schatz Davies, che paga però quasi 7 decimi dal miglior tempo di Rea e completa il suo miglior giro in 143.310. Il gallese anticipa un ottimo Leon Camille, che si mostra ancora all'altezza dei big, come conferma il suo personale di 143.415, a 794.000 dal capofila. Soltanto 5 grado, invece. Tom Sikess in 143.516 a 895.000 dal compagno di Tim. Il dominio britannico prosegue con il 6 grado posto di Eugene Laverti, che piazza l'Aprilia alle spalle della Kawasaki, completando il suo giro a 9 decimi da Rea in 143.522. Il 7 grado tempo è a vantaggio di Alex Loves, che paga 1 area e chiude in 143.667, davanti a Lorenzo Savadori, 8 grado con il personale di 143.767 a 11 d'area. 9 grado tempo per l'olandese Michael van der Mark, che gira in 143.854 e si ferma a 12 dal miglior giro. Chiude la top 10 Stefan Bradl, che sigla il tempo di 143.957, davanti allo spagnolo Jordi Torres, 11 grado a 15, seguito dal compagno di team, Raffaele De Rosa, 12 grado a 18 darea, in 1444. 13 grado Mercado, che anticipa Forese, su Ducati, mentre dietro allo spagnolo si piazza Russo. 16 grado crono per Ramos, davanti a Badovini e l'esordiente Takashi. 19 grado West, davanti a Jezzec e ad Andreozzi, che chiude lo schieramento in ventunesima posizione.